ciao allora benvenuti nel video dei top del mese di aprile 2018 allora il primo top che vi mostro per questo mese è questa crema viso antietà della bottega verde a uva rossa allora dice di essere una crema viso antietà con estratto di uva rossa e zuccheri d'uva questa che ho io è un 20 ml ma ho segnato il prezzo di vendita che per 50 ml è 23,99 euro, prezzo scontabile. Allora, cosa dire di questa crema? Intanto che l'ho trovata ottima sulla mia pelle mista, usata alla sera, perché di giorno sapete che non uso creme ma solo siero. Usata la sera, ha un buon potere idratante, ma la mattina non mi trovo né con la pelle unta né lucida, quindi perfetta basta poco prodotto e assorbe molto velocemente il profumo se non ricordo male esatto il profumo è delicato ma comunque non persiste sulla pelle quindi ottimo soprattutto perché è una crema viso ehm, che altro dire, la trovo che comunque sia un potere idratante buono, lenisce la pelle, la idrata, quindi va bene per l'inverno, ma anche per la primavera, perché iniziamo col primo sole, oppure col vento, la pioggia, ancora il tempo non è stabile, e quindi la trovo davvero valida. Qualche oscuro motivo, ho perso la clip dove faccio vedere il secondo top, ma rimediamo subito. Allora, è questo? Prodotto del libro Che, si chiama Serum Vegetal Grand Soir Fermeté Intense, giorno e notte. Dice di essere eh, trattamento compattezza intenso giorno e notte. Prezzo, 75 ml, 24,95 euro, prezzo scontabile. Allora, questa è la novità del periodo, perché ehm, è uscita da poco. È un trattamento che va bene sia di giorno che di sera. Ed eh, permette di rimpolpare la pelle. Allora, io ho questa la confezione da 7 ml, l'ho provata solo la sera e devo dire che mi è piaciuta abbastanza. È comunque una crema fluida, quindi non è un siero, io di giorno applico solamente il siero, perché poi vado a truccarmi, lo sapete già. Alla sera comunque eh, basta poco palotto, assorbe velocemente, ha una texture abbastanza fluida, il profumo non è persistente, eh, alla mattina mi trovo con la pelle intanto rimpolpata e idratata, perché ha un potere idratante sicuramente medio, e poi non la lucida. Durante le applicazioni quindi questa confezione mi è durata 10 12 giorni tranquillamente ho notato che i pori della pelle erano sempre meno visibili quindi cosa fantastica direi che è un prodotto che a me è piaciuto perché comunque sia non avrà questo effetto siero intenso compattezza wow ma comunque sia credo che funzioni almeno in parte e quindi ve lo consiglio scusate per questo recupero di Clip, ma durante il montaggio ho notato che mancava proprio questa mannaggia e ce ne siamo arrangiati Ultimo top per questo mese e questo l'ho amato davvero si tratta di questo gloss della Essence il Stay Matte Lip Creme questo è il colore 02 Smooth Berry allora, non so se si vede con la luce ma l'ho finito cioè, si vede lo scovolino cioè, l'applicatore e il colore questo è l'applicatore, faccio vedere il colore è molto bello e poi adesso asciuga e quindi lo vedrete ancora meglio allora prima di tutto devo dire che prezzo eh, 4 ml 2 euro ok poi è un'edizione che in teoria non è più in commercio ma comunque sia sia nei negozi che online è ancora reperibile e io lo vado a ricomprare io non amo i gloss, ma questo l'ho finito, quindi direi che mi è piaciuto. Si tratta di un gloss semi finish, eccolo qua, soft matte, infatti. E tende a diventare opaco quando si asciuga, infatti vedete che sta già un po' opacizzando. E va benissimo per me quando ad esempio voglio un po' di colore sulle labbra, ma non voglio una gran durata, perché io odio i gloss che tendono a diventare appiccicosi e quindi magari col vento i capelli si attaccano oppure resta appiccicoso, non mi piace. Questo, dato che diventa opaco e non va a eh, appiccicare, mi è piaciuto. L'ho usato tranquillamente quando ad esempio volevo un tocco di colore senza però avere un effetto super a lunga durata. Ad esempio, voglio andare a fare la spesa, lo applico questo, oppure usare in giro, oppure... Eh, anche nei video l'ho usato alcune cose che danno colore un bel effetto ma che non ha una grande durata perché se mangio o bevo tende ad andare via altra cosa attenzione a non metterne troppo perché essendo cremoso se no va a sbordare ma usato così tranquillamente non si sposta si asciuga bene mm, si applica facilmente avete visto il colore comunque che sta diventando sempre più opaco, mi è piaciuto, dà un tocco di colore sia in estate che in inverno e lo vado a ricomprare prima che non sia più riparibile nei negozi. Allora, questi erano tutti i top del mese di aprile.